Mm. carciofi e patate uno dei matrimoni secondo me che funzionano di più in cucina dove abbiamo questa delicatezza delle patate che viene che va a smorzare questo gusto invece è un po' più preciso del carciofo sono spettacolari queste frittelle che vanno proprio a riassumere quanto romantica può essere l'abbinata tra carciofo e patate viene vista molte volte noi in questo caso ce la giochiamo ancora meglio secondo me si croccanti fuori morbide dentro <ride> quando si parla di croccanti fuori e morbide dentro io non capisco più niente ultra veloci ultra facili semplicemente rosolate in padella con un filo d'olio e questo è il risultato i carciofi ovviamente li dobbiamo pulire Una cosa molto comoda che vi dico già adesso È che potreste usare tranquillamente dei carciofi surgelati Scongelarli e poi tagliarli a fettine sottili Se invece partite da un carciofo intero Ovviamente potrete scegliere le mammole che sono le più comuni Altrimenti i carciofi spinosi oppure la qualità che trovate e che preferite Soprattutto dal vostro fruttivendolo Togliamo le foglie esterne più dure e coriacee. Puliamo ovviamente la parte sottostante, il gambo Il gambo si può... Utilizzare tutto, l'importante è togliere la parte esterna perché risulta filamentosa Gli scarti ovviamente non buttateli, potreste farci un bel brodo di verdura e siete a posto I gambi li mettete in acqua con una spruzzatina di limone dentro In modo tale che risulti leggermente acidulata e non si ossidano e Invece ovviamente la parte centrale del carciofo dovrete pulirla ancora Quindi togliendo la parte superficiale delle foglie E poi tagliare il carciofo a metà e rimuovere la peluria, questo fieno che c'è dentro E a questo punto sì, anche lui va in acqua acidulata se seguite il profilo su Instagram saprete anche che io non ho potuto in questo caso registrare nella cucina in cui registro di solito Che è in garage perché stavano facendo dei lavori e quindi mi sono messo nella cucina di casa a registrare Insomma abbiamo cambiato location stavolta eh, Adesso le patate, le patate, cioè gli ingredienti sono pochissimi Le sbucciamo e le grattugiamo con due mandoline, due grattugge che potete usare Io uso di solito quella delle carote che escono proprio questi fiammiferi molto sottili lì che io adoro proprio trovarmeli in queste frittelle oppure potreste usare anche la classica grattugia a fori larghi che conosciamo un po' tutti dai che, che, che tutti in teoria abbiamo a casa quindi ecco grattugiamole aggiungiamo un po' di sale un po' di pepe e poi li lasciamo un attimino riposare perché devono un po' fare l'acqua si dice no quindi deve uscire l'acqua di, di vegetazione che soprattutto grazie al sale esce quindi un attimino quei 10 minuti teniamole da parte siccome noi non vogliamo sprecare il tempo tagliamo i carciofi a fettine sottili attacco il coltello, tagliate proprio fino fino fino fino e poi le scaraventate dentro, anzi prima di scaraventarli dentro scolate l'acqua delle patate, aggiungete l'amido di mais, un cucchiaio giusto per legare un pochino di più questa, questo composto, visto che ci sono i carciofi che non hanno amido aggiungiamo poi i carciofi e adesso siamo già pronti per andare in padella e poi gustarceli dobbiamo ungere un pochino la padella con un goccio di olio extravergine, io vi consiglio proprio l'olio extravergine e non quello di semi che andrà ad esaltarmi il sentore di carciofo voi sapete che principalmente l'olio extravergine ha un sentore di carciofo ecco in questo modo lo sentirete ancora di più sarà ancora più buono mentre vi spiego questa ricetta mettete un bel like se vi va di sostenere il canale e condividete questo video a qualcuno se vi va di fargli scoprire questa ricetta oppure se volete che questa persona faccia questa ricetta per voi cioè come se voleste quasi spronarlo no capito a a farveli che, insomma che ve li faccia queste frittelle che ve le faccia aspettiamo un attimino che si scaldi prendiamo dei mucchietti di impasto poi li, li adagiamo sulla, sulla padella in modo tale proprio da formare delle frittelle fiamma medio alta facciamo anzi media media non troppo alta facciamo rosolare poi giriamo andiamo avanti a cuocere e poi sono pronti li mettiamo su un piatto con un foglio di carta assorbente e poi li possiamo servire croccanti di conquista non c'è poco da fare li amerete tanto tanto tanto Magari potreste accompagnarli se li servite come aperitivo Come antipasto con una bella spuma Una bella fonduta di parmigiano O di grana o di pecorino Anche volendo perché il carciofo col pecorino Molto molto buono Altrimenti potreste servirli come contorno Molto sfizioso, molto particolare Li potreste anche servire come se fosse Il pane di un panino Cioè voi all'interno ci mettete quello che volete Poi vi mangiate questi due dischi Che vanno a, ad abbracciare Un ripieno che volete voi Mi raccomando se fate questa ricetta taggatemi su instagram o su facebook sapete che su instagram trovate anche i reel insomma altre ricette che non pubblico qua su youtube molto veloci molto easy molto buone. qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta grazie per aver visto il video fin qua e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video yeah!